poeta armeno, il ricordo di Ran Nazarian che fondò a Bari nel 1913 il villaggio La Nuova Patria per accogliere i compatrioti sfuggiti alle persecuzioni e ai massacri. Il 25 gennaio del 1962 si spegneva nel Policlinico di Bari all'età di 76 anni il poeta armeno Rand Nazarian, una straordinaria eclettica figura di intellettuale e promotore sociale e culturale che fece della sua vita uno strumento meraviglioso di collegamento tra le più importanti tradizioni e correnti letterarie della sua epoca capace nello stesso tempo di farsi interprete sin dal 1913 della questione armena contro le persecuzioni turche. Nazareat nacque a Ushkudar, quartiere di Istanbul, nel 1886 da famiglia agiata e nobiliare che gli consentì di seguire gli studi superiori a Londra e quelli universitari alla Sorbona di Parigi. Permeato così della migliore cultura europea e cosmopolita, Tornò in Turchia dove fondò giornali e avviò numerose iniziative culturali, un'attività che dovette abbandonare in fretta e furia per sfuggire agli arresti di massa contro gli armeni che in quegli anni si accentuarono per poi sfociare nelle deportazioni e nei massacri che portarono allo sterminio di circa 2 milioni di persone. Poco prima di fuggire dalla Turchia Nazareanzi era sposato nel consolato italiano di Istanbul con la cantante e ballerina Maddalena De Cosmis in arte Lena Meyer di Casa Massima e l'origine pugliese della moglie li indusse a trovare rifugio proprio a Bari e qui il 27enne poeta armeno, saggista e poliglotta dette forma ai suoi poliedrici interessi culturali entrando in contatto con scrittori, intellettuali, musicisti di primo piano allora in Italia, da Danegri a Verga, da Pirandello a Gian Pietro Lucini, a Francesco Casavola. Grazie a Nazarianz, Bari ospitò per due volte nel 1922 e nel 1923 il futurista Filippo Tommaso Marinetti, con due serate che fecero epoca e proiettarono a livello internazionale il capoluogo pugliese. Contemporaneamente, a partire dal 1920, grazie al prestigio acquisito non solo a Bari, e coerente con i suoi ideali di vita umanitari e politici, organizzò la fuga dalla Turchia e l'accoglienza a Bari di centinaia di profughi armeni. Fece sorgere per loro nel capoluogo pugliese il villaggio Norarax in via Amendola dove si ricreò una multicolore e laboriosa comunità di 300 famiglie sottratte grazie a Nazarianz allo sterminio per mano turca. Nel cinquantesimo anniversario della morte la figura di Rand Nazarianz è stata ricordata con una mostra fotografica ed un convegno al quale hanno partecipato studiosi, ricercatori universitari e intellettuali, italiani, armeni e turchi. Il messaggio di Nazarianz è un messaggio eterno, innanzitutto l'affrattellamento fra i popoli. Ho detto, lui stesso era un ponte, lui stesso incarnava il ponte culturale, un po' come la nostra terra, anche per questo l'ha tanta amata, è una terra al tempo stesso di esilio ma anche di elezione, non dimentichiamolo. No? Io ci ho giocato ne, con la ero piccolo, la era una persona meravigliosa. Era una persona che, nonostante la sua conoscenza intellettuale, era molto semplice e umile. Sfatato nel convegno il mito negativo di un Nazarianz collaboratore del fascismo. Ormai, almeno dal punto di vista morale, la collaborazione è da escludersi, perché, anche perché lui è stato... Tra i principali eh, fautori del movimento liberal socialista intorno a cui hanno gravitato personaggi come Tommaso Fiore. Nel nome di Nazarianz, candidato al Nobel nel 1953 per tutta la sua vasta opera letteraria, è nato ora a Bari un centro studi partendo da lui e dal segno che lui rappresenta, vogliamo dinamizzare diciamo, la memoria di questa presenza per farne eh, come dire, un modulo propulsivo per il futuro, affinché per rafforzare in Bari la vocazione verso eh, l'Oriente. simbolismo e mistero, la vita del poeta armeno Nazarian, negli anni in cui l'impero turco andava incontro alla propria fine e Istanbul si trasformava nella città delle spie. Agli inizi del 1900 l'impero turco, stremato dalle secolari guerre con la Russia, diventò preda anche delle piccole e grandi potenze europee che miravano ad impadronirsi di quei territori affacciati sul Mediterraneo su cui ancora sventolava la bandiera con la mezzaluna un periodo di grande tensione politica e militare che trasformò in quegli anni Istanbul nella città delle spie tutti i servizi segreti occidentali e orientali infatti monitoravano costantemente le vicende turche ivi comprese le rivendicazioni interne della comunità armena Fu in questo periodo che a Istanbul il grande poeta armeno Rand Nazarian avviò una focosa storia d'amore, poi culminata nel matrimonio con la cantante ballerina di origine pugliese Maddalena De Cosmis, in arte Lena Meyer, una donna molto bella e affascinante che secondo fonti dell'epoca era anche una spia che per conto del servizio segreto italiano controllava la comunità armena. Questo lo possiamo desumere da una serie di indizi eh, anche presenti negli, negli archivi consolari eh, che indicano questo soggetto eh, esattamente non facendone nome e cognome ma indicando eh, una danzatrice e ballerina italiana come eh, soggetto es esattamente eh, coinvolto all'interno di eh, note informative da parte del, dello spionaggio italiano. Nazarianzo dunque sposò, forse senza saperlo, una Matari, una donna del mistero che a dispetto della breve durata del matrimonio ben si attagliava con l'aura di esoterismo, spiritualità, simbolismo e perché no anche magia che il poeta armeno coltivava dall'alto della sua sterminata e raffinata sensibilità culturale che aveva come epicentro della sua poetica proprio la figura femminile. Nazarianz appunto tende a parlare della misteriosa Iside simbolista. Questa misteriosa Iside simbolista, eh, che lo affratella per certi versi a poeti come Lucini, come Cardile, era un simbolo stesso della gnosi, no? La gnosi intesa come conoscenza, come sapienza tradizionale e come incarnazione poi dell'eterno femminino, di cui parlò Goethe. Nazareanz con gli amici amava firmarsi il mago, come si legge in una lettera inedita scritta dal poeta nel 1922 al compositore Franco Casavola per far musicare la sua opera allo specchio. Lui gli manda manoscritta una carta con la sua grafia particolarissima in cui dice dallo specchio la litania secondo il rituale di nostra signora la luna. E' già qui il discorso un po' esoterico incomincia ad emergere. Sono delle donne che cantano e eh, parlano alla luna. Domina bionda dai sette pugnali, riparaci col tuo manto sicuro, Sì, si contro i dardi dagli occhi fatali che hanno tutti i malvagi sapienti. e In questa via la donna si fa sapienza, si fa utero della grande madre, Ecco perché è una via attraverso la quale si completa il, cerco, il cerchio, è metafisicamente, e metafisicamente poi ci si incontra con la nostra metà celeste, se vogliamo. Una metà non in ombra ma in luce. Eh, Ranzanano rappresenta, se vogliamo, l'ultimo cantore in occidente di quello che è stato poi il sacro amore. Tante furono le donne che negli anni della fama e della gloria attorniarono esaltandola la figura del poeta armeno. Il suo amare, il suo amore era un, un momento uh, che veniva fuori da dentro, non, il donaiolo è diverso. Eh, non era un collezionista di donne, le amava davvero? Le amava davvero e riusciva a, a trasferire tutta la sua passione interiore, il segreto della, della sua passione, la trasferiva, cercava di trasferirla a queste donne e lo amavano per questo. Siamo fatte di candore e sofferenza e tu serbaci il grande paradiso. Noi siamo le eterne amanti dell'ignoto, sul nostro labbro è un timido sorriso. Da secoli gli armeni innalzano monumenti di pietra nei luoghi di residenza delle loro comunità per ricordare la liberazione della loro terra dagli arabi. E uno di questi è stato eretto a Bari. Avvolto nel lenzuolo il simbolo di una storia millenaria che ha segnato e segna l'esistenza del popolo armeno. Sin dal IX secolo gli armeni avviarono la tradizione di innalzare monumenti di pietra per ricordare la liberazione della loro terra dagli arabi. Una tradizione che con la conversione al cristianesimo degli armeni indusse i loro artisti ad incidere sui monoliti anche la croce in segno di fede e di spiritualità. Entrarono così nella storia dei popoli gli Achkar le croci di pietra monumenti modellati nella roccia o conficcati nel terreno dedicati alla presenza armena nel mondo una presenza che ha radici antiche sin dal X secolo in Puglia e a Bari in particolare con l'avvento della dominazione bizantina epoca nella quale proprio gli armeni esercitavano i maggiori incarichi di governo dalle possenti logge della corte del Catapano e si dice che fu proprio un armeno, il chierico Purcorio ad organizzare la traslazione delle ossa di San Nicola da Mira a Bari. Mentre ancora oggi molti cognomi baresi italianizzati, come ad esempio Armenise, Zaccaria o Susca, hanno una chiara origine armena. Ma Bari scrisse una grande pagina di solidarietà e fratellanza nel 1924, quando accolse a migliaia gli armeni che fuggivano dalle persecuzioni turche. Fu anche costruito un villaggio per i profughi, Nor Arax, in via Amendola, con i finanziamenti dell'Animi, l'associazione degli interessi nel mezzogiorno fondata da Umberto Zanotti Bianco e con gli aiuti del circolo filologico barese. Una iniziativa nella quale si impegnò a fondo anche il poeta armeno Rand Nazarianz, che a Bari viveva sin dal 1913 per sfuggire alla condanna a morte decisa dal governo turco. <totipa> E per celebrare questo antico intreccio di rapporti sociali, culturali e religiosi la comunità degli Armeni di Bari ha donato al capoluogo pugliese un Hachkar realizzato in pietra di Trani dallo scultore Ashot Grigoriano. L'abbiamo voluta noi insieme al nostro rappresentante della comunità Armeni d'Italia di Milano, il dottor Baikar, e eh, lo stesso scultore si è proposto per lasciare un segno tangibile della nostra fede e della nostra presenza. Gli e anche i responsabili della nostra comunità di Bari hanno scelto proprio il lungomare davanti al porto dove sono arrivati numerosi armeni dal Medio Oriente sopravvissuti al genocidio. Qualunque luogo del mondo dove ci sono armeni completamente integrati nel tessuto della comunità come nel caso di Bari Lì c'è la patria armena, lì c'è la chiesa armena, ispirata alla solidarietà e alla fratellanza tra i popoli. Il collocare questa stele armena anche accanto a una cappella dedicata a San Nicola, certamente possiamo vederlo come un, un, un ulteriore simbolo di questo dialogo tra la chiesa cattolica e la chiesa apostolica armena. A Bari si ricorda attraverso il diario di Agavni Bogosian il genocidio degli armeni del 1915 Noi non ci consideriamo superiori a nessuno, semplicemente la nostra sorte è stata diversa. Semplicemente abbiamo dovuto versare molto sangue. Ci chiediamo in spese e siamo felici Siamo pochi ma ci chiamiamo armeni. Non ci consideriamo superiori a nessuno, semplicemente anche noi dobbiamo accettare. Preghiere, lamenti, invocazioni. Brani struggenti dei diari di sopravvissuti al genocidio armeno si sono innalzati nella notte del 24 aprile nelle contrade di tutto il mondo, laddove la diaspora armena, a partire da quel terribile 24 aprile del 1915, si è dispersa per sfuggire alle persecuzioni turche. Alle tante commemorazioni svoltesi nei cinque continenti, si è aggiunta da quest'anno anche quella organizzata a Bari dalla folta comunità armena che si stanziò nel capoluogo pugliese sin dagli anni venti del secolo scorso, sotto la guida e la protezione del poeta Rand Nazarianzi. Davanti al Kachkar inalzato sul lungomare, al chiarore della luna, la cerimonia più toccante, con le letture in armeno e in italiano affidate a bambini, giovani e anziani. Tre generazioni unite nel ricordo di un evento che attende ancora giustizia storica. Prima della cerimonia sul lungomare, in un convegno svoltosi nella sala consiliare del comune di Bari, storici ed esperti hanno ricostruito le fasi più drammatiche del genocidio armeno, che si consumò nella sua fase più cruenta tra l'aprile e l'agosto del 1915, quando il governo musulmano turco ordinò la deportazione di centinaia di migliaia di cristiani armeni verso il deserto siriano. I morti furono oltre un milione, secondo fonti armene. cifra che il governo turco nega, come ha sempre negato, anche il genocidio. Noi sappiamo bene che ancora i governi turchi, nonostante le loro ambizioni europeiste, si ostinano a negare, a negare i fatti. Cosa ha scoperto? Beh, semplicemente che le sentenze dei tribunali, delle corti marziali turche sono perfettamente in sintonia, nel senso che si riconosce in diverse sentenze che le marce della morte e le deportazioni furono soltanto un paravento una copertura di quello che fu l'intenzione reale. Stiamo parlando qui di responsabilità di primordine, non soltanto di esponenti minori e comunque, comunque, anche qualora si volesse mettere in dubbio l'intento genocidario del governo e quindi dei giovani turchi, resta il fatto che la Convenzione delle Nazioni Unite parla di genocidio anche se... I fatti sono ascrivibili non ai governanti, bensì, cito testualmente, ai funzionari o addirittura privati cittadini. E secondo gli storici, soltanto riconoscendo il genocidio armeno, la Turchia può davvero aspirare all'ingresso nell'Unione Europea. Secondo anche la richiesta degli europei degli stati, diciamo, eh, detti così tra virgolette cristiane, eh, dal punto di vista anche del, del diritto dell'uomo, è eh, molto importante eh, metterlo al primo piano per dare veramente lezione e, e dare anche testimonianza e prova eh, della tolleranza e della giustizia e, e per, per ottenere la pace tra i popoli e le nazioni. A margine dell'evento è stata anche presentata la prima antologia dedicata al grande poeta armeno Rand Nazarianz. Questa antologia ha come titolo Le solitudini stellate, che è un titolo particolarissimo e che risente moltissimo di tutta una serie di influenze italiane. Da Dante a Torquato Tasso, che Nazarians conosceva e amava personalmente. Tanto è vero che lui in, in Turchia, nella Turchia armena, era stato il primo traduttore, addirittura traduceva anche poesie e canzoni napoletane della nostra tradizione ottocentesca. Questi due pini, mi raccontava Nazarian, era una domenica, io ragazzino, mi raccontava che questi due pini che sono sempre di qua, sono, erano per lui la rappresentazione delle colonne del Tempio di Salomone, per cui voleva dire e lo diceva sempre chiaramente che questo è un luogo sacro. Nora Raks, un villaggio nato alle porte di Bari nel 1926 per iniziativa del grande poeta armeno Ran Nazarianz, in cui furono accolti centinaia di profughi armeni scampati ai massacri dei turchi. Queste preziose immagini, ritrovate negli archivi delle Techerai, risalgono al 1956. Documentano le attività quotidiane di educazione, di lavoro e di preghiera che hanno caratterizzato l'intensa vita del villaggio sino agli anni 60. Signor Timurian, questo è quello che resta oggi del villaggio armeno Norarax che 90 anni fa colse anche i suoi genitori? Questo è quello che resta della diciamo, pietra miliare, di qua è partito tutto, perché questa era una costruzione eh, dedicata al poeta Rana Zarian, dove lui ha vissuto, dove scriveva. Lui qui eh, riuniva i bambini... Eh, non solo gli adulti ma soprattutto i bambini perché a bambini voleva trasferire eh, una sofferenza subita da parte del popolo armeno ma raccontata con parole di amore e non di odio. Oggi a custodire i luoghi di quell'esperienza eccezionale sono rimaste le suore clarisse francescane del Santissimo Sacramento presenti a Nora Rax sin dal 1946. Ecco, vedete, qui sorgeva la, la cappella degli armeni dove avvenivano le celebrazioni religiose, quindi prime comunioni, matrimoni, eh, processioni. Sì, sì, sì, si fungeva proprio, da parrocchia, parrocchia, la parrocchia del Sacro Cuore a motivo del, del rosone, qui che vedete. L'elemento religioso è stato importante per questa comunità? Certo, perché noi siamo state chiamate proprio per questo motivo per accogliere e soprattutto per dedicarci all'educazione della comunità armena. Nora Rax è stato il primo episodio di, di, di, di accoglienza in Italia, eh, un tema ovviamente estremamente molto attuale, e probabilmente anche, cioè in Puglia e in Italia, ed è stato anche però un progetto di integrazione, riuscito, perché chi venne qui non era solo un profugo, ma era anche un operaio specializzato che partecipò, fabbricando tappeti, alla vita economica della città e Nazari Hans, di par suo, da intellettuale, non era solo un profugo quindi, influenzò moltissimo la vita culturale della città. La nostra città. Poi mostriamo ai nostri interlocutori le immagini del 56, purtroppo prive di audio, ritrovate nelle TECHERAI. Ecco, questo è l'ingresso, questa è la, la costruzione. Tu te ricordi proprio così, vero? Sì, sì, delle suore. E questa è una mia zia che, che si chiama è sorella di mio padre. Ecco Nazarianz le uniche immagini in movimento di Nazarians, l'unica intervista forse mai fatta, anzi, penso sia l'unica. È un'emozione vederlo ed è veramente, mentre mostra il suo grande canto della cosmica tragedia, cioè l'opera per la quale fu candidato al Nobel, è veramente, questo è un documento preziosissimo, sia per Nora Rax che per Nazarians che tesseva altre cose, tesseva cultura, e anche se qui alla fine della sua vita, mancano 7-8 anni alla sua morte. comunque Noi ringraziamo la RAI per, questa, Molto, davvero, sì. per questo prodotto, diciamo per questa pellicola che si è riuscita a conservare a salvare. e salvare. Importante anche tramandare la memoria. Certo, questo serve tramandare, Oltre che tramandare il video, bisogna fare in modo di tramandare la, la, la storia scritta da Nazarian, che sono delle, delle poesie, sono delle storie incredibili che si riferiscono a, a, a tutta l'umanità. Tu sapessi, fratello, com'è triste l'essere soli al mondo, soli vivere e senza focolare, ovunque esiliati, sapendo vana ogni ribellione e vana ogni preghiera senza pace, senza destino, e cantare nella dignità della propria pena, cantare per l'infinito, cantare per le stelle, senza chiedere agli uomini ascolto. Il quartiere armeno di Bari, costruito dagli scampati al genocidio, è ora uno dei presidi di un'antica civiltà. Questo si chiama Kashgar, e è una croce di pietra, è il simbolo dell'Armenia e del popolo armeno, della fede e della cristianità della, del popolo. Questo simbolo in Armenia è, in Armenia è ricca. Ma la cosa più importante è che dove abita un armeno nel mondo, in qualsiasi nazione, anche solo un armeno, la croce è anche gli fa compagnia. La guerra fra Armenia e Azerbaijan finita con una tregua firmata il 10 novembre scorso sotto l'egida della Russia di Putin e con il ritiro da parte degli armeni da sette province del Nagorno-Karabakh all'amaro sapore del già visto e del già vissuto per tutti gli armeni sparsi per il mondo dopo la diaspora del secolo scorso. Così anche a Bari, dove risiede una comunità molto viva, formatasi un secolo fa nel villaggio di Noraraks, fondato dal grande poeta armeno Ran Nazarianz, che accolse decine di famiglie in fuga dal genocidio turco. Un esodo che si è ripetuto anche di recente, nella Siria dilaniata dalla guerra civile e da ultimo in Nagorno-Karabakh. Già cent'anni fa, Ran Nazarianz parlava del conflitto tra armeni e azeri. Sì, Ran Nazarianz parlò nel suo primo libro pubblicato qui in Italia proprio di questo conflitto che risale al 1905, quando la Russia zarista eh, sobillò gli azeri contro gli armeni che avevano rivendicazioni autonomistiche e, e, e provocò dei pogrom. Professor Boloyan, lei ha dei familiari in Siria, ad Aleppo e anche in Armenia, tutti luoghi toccati dalla guerra. Un trauma che si ripete. Sì, ho dei familiari ancora in Siria, ma la maggior parte dei miei familiari sono dispersi ormai tra l'Europa, l'America, in modo particolare anche in Armenia. Da tutti gli armeni che c'erano in Siria, praticamente 140.000, sono rimasti adesso 15.000. Dovunque noi siamo stati abbiamo cercato di costruire le nostre case, le scuole, i circoli, le chiese per poter preservare la nostra identità e nello stesso tempo promuovere la cultura nostra. E anche grazie all'attivismo dei cittadini di origine armena che vivono nel nostro paese, i rapporti culturali fra Italia e Armenia restano molto intensi, come dimostra anche la visita nel 2018 del presidente della Repubblica Mattarella a Yerevan, dove ha reso omaggio al memoriale delle vittime dello sterminio. Si tratta di una storia antica che oggi viene ripresa. Di questo è un esempio il volume Futuro Passato, voluto dall'Ambasciata della Repubblica Italiana a Yerevan, Un volume che racchiude non solo le tradizioni, il cinema, la musica, le arti visive e tutto quello che vi è stato di scambio fra Italia e Armenia nel corso degli anni, ma anche in particolare le relazioni recenti a livello istituzionale, a livello commerciale ed economico, come avviene in qualsiasi ambito diplomatico.